Grazie Presidente, vado a illustrare rapidamente l'ordine del giorno numero 3 è un provvedimento simile ad altri che abbiamo portato recentemente qui in aula però eh, ci tenevamo a cogliere l'occasione del piano urbano della mobilità sostenibile per ribadirlo parliamo della Roma Giardinetti, un'opera eh, e delle ferrovie regionali ex concesse però in particolare sulla Roma Giardinetti che come dicevo nella mia introduzione è uno dei punti fermi del PUNS, la riapertura e il rilancio della Roma-Giardietta è uno dei punti fermi eh, del PUNS. Giusto per ripercorrere brevemente la storia, senza fare polemiche, ma giusto per eh, ricordarlo, nel 2015 in maniera inspiegabile l'infrastruttura fu limitata a 100 celle, fu un grave danno eh, per l'utenza ovviamente di quel quadrante della città che è vero che ha visto eh, l'apertura della metro C ma la Roma Giardinetti so soddisfa essendo una linea di superficie chiaramente intercetta una domanda eh, diversa, mi scusi eh, Presidente però non voglio essere ma faccio sì, ha, ragione consigliere colleghe Montella e Guerrini Colle cortesemente silenzio in aula Prego. Grazie Presidente, lungi da me voler stare al centro dell'attenzione, però faccio proprio fatica a ad ascoltarmi da solo e quindi era importante perché se poi dicevo cose inesatte era importante che almeno con me stesso mi riuscisse ad ascoltare scherzi a parte quindi dicevo Roma Giardinetti il progetto di rilancio e riapertura è un qualcosa di concreto quindi anche qui non è che parliamo di meri esercizi di stile ma un progetto preliminare che si è concluso proprio in questi giorni dove hanno lavorato a più mani Roma Servizi per la Mobilità e ATAC e anche diversi esperti che hanno messo a disposizione le loro competenze quasi a titolo gratuito eh, su quest'opera, dicevo nel 2015 in maniera eh, scellerata, l'infrastruttura fu limitata a 100 celle in maniera scellerata sia da un punto di vista trasportistico perché eh, vennero tagliati fuori una serie di quartieri che è vero che hanno visto eh, l'arrivo della metro C ma chiaramente un'infrastruttura come la Roma Giardinetti intercetta una domanda diversa perché è un'infrastruttura di superficie che meglio soddisfa i collegamenti interquartieri piuttosto a quelli di una metropolitana che chiaramente è diretta uh, verso altre zone, in maniera anche scellerata perché... A Roma abbiamo una carenza enorme di infrastrutture su ferro, quindi anche se quelle poche che abbiamo le chiudiamo è veramente un peccato e in maniera scellerata anche dal punto di vista economico perché eh, i chilometri effettuati con la Roma a Giardinetti eh, venivano pagati eh, dalla Regione e quindi di fatto si è tagliata eh, un'entrata eh, importante per, per, per, per l'azienda ATA che quindi a sua volta ha dovuto veder visti eh, poi tagliati. Eh, inevitabilmente alcuni uh, investimenti sulle manutenzioni che erano, erano necessarie su quei mezzi e questo è il motivo per cui l'infrastruttura ancora non è stata riaperta perché chiaramente ci vuole del tempo per rimettere in moto le manutenzioni che erano necessarie su quei mezzi che chiaramente quando l'infrastruttura fu chiusa nel 2015 vennero uh, accantonati e quindi li stiamo recuperando e, e quindi Presidente dicevo uh, è importante in tutta questa lunghissima premessa uh, che ho fatto avviare dei tavoli la Regione Lazio per far sì che la Regione Lazio ceda la proprietà della Roma Giardinetti a Roma Capitale. È assurdo avere un'infrastruttura come la Roma Giardinetti che è interamente nel territorio di Roma Capitale ma che è di proprietà della Regione. Allo stesso modo è assurdo che un'infrastruttura come la Remolido anch'essa interamente nel territorio di Roma Capitale sia di proprietà della Regione così come il tratto urbano della Roma Viterbo. Quindi chiediamo al più presto che questa amministrazione avvide i tavoli concreti con la Regione Nazio per la cessione della proprietà di queste infrastrutture a partire da Roma Giardinetti sulla quale siamo stati particolarmente bravi, abbiamo fatto i nostri compiti, abbiamo fatto un progetto di rilancio lo ricordo anche di prolungamento alla stazione Termini e a Tor Vergata e con la linea A della metropolitana, un progetto tra l'altro anche abbastanza economico perché parliamo di un ordine di grandezza di circa 100 milioni di euro compreso l'acquisto di nuovo materiale rotabile, quindi sicuramente un investimento alla portata ma è necessario che la Regione ci dia una mano, quindi è importante votare questo ordine del giorno mi auguro che anche l'opposizione faccia altrettanto.